Hai in mente di organizzare il tuo viaggio in Perù, ma non sai bene quale sia l'itinerario migliore da fare. E poi, una volta arrivati lì, sai come comportarti con gli acquisti e con le mance? Non ti preoccupare perché io oggi ti voglio fornire 5 utili consigli per il tuo viaggio in Perù. ma prima ti voglio ricordare che puoi trovare ulteriori informazioni sul mio sito irisviaggi.com e se vuoi rimanere sempre aggiornato puoi seguirmi o sul mio profilo Facebook o su quello Instagram andando a cercare Iris Viaggi e ora sigla! la prima domanda che mi viene sempre chiesta è ma quanto può durare un viaggio in perù il mio primo consiglio di oggi è quello di visitarlo dedicando almeno 14 giorni a questo bellissimo stato anche perché è molto grande e ci sono tantissime attrazioni da visitare ti sconsiglio un periodo inferiore perché rischieresti comunque di eh, volare per tante ore spendere anche abbastanza e poi non goderti appieno il viaggio il mio secondo consiglio riguarda l'organizzazione dell'itinerario della visita del Perù che è fondamentale perché il Perù comunque è uno stato dalle alte e differenti altitudini quindi io sconsiglio di arrivare su Lima e andare direttamente a Machu Picchu perché a meno che tu non sia allenata alle alte e grosse altitudini rischieresti uno sbalzo davvero importante che potrebbe provocarti anche dei mal di testi o comunque mancanze di ossigenza oxigeno per quanto riguarda invece il terzo consiglio che ti voglio dare è come comportarsi con gli acquisti in Perù, devi sapere che il Perù ama contrattare quindi mi raccomando specie quando vai nelle bancarelle locali contratta sul prezzo di acquisto dell'oggetto che ti interessa, le mance invece non sono obbligatorie in Perù ma se ti sei trovato particolarmente bene in un determinato Ristorante, io consiglio almeno di lasciare un 10% di mancia. Un'altra domanda che spesso mi viene chiesta è: posso visitare il Perù noleggiando un'auto? Io te lo sconsiglio vivamente. Quindi, il mio quarto consiglio è no al noleggio auto perché ci sono strade sconnesse, alcune strade non sono eh, segnalate e rischieresti di perderti quindi io consiglio infatti o un tour di gruppo o se proprio non ti piace stare con altre persone eh, funzionano benissimi i servizi di eh, bus locali che collegano egregiamente le varie città importanti del Perù L'ultimo e quinto consiglio che ti voglio dare riguarda la destinazione di soggiorno mare che vuoi che hai in mente di fare dopo un tour in Perù. Devi sapere che la maggior parte degli stati, quindi come per esempio qualsiasi isola caraibica con eccezione di Aruba, piuttosto che la polinesia, richiedono la vaccinazione contro la febbre gialla una volta che si è usciti dal Perù. Quindi per questo motivo se vuoi evitare, diciamo, questo Iter o comunque non hai voglia di farti una vaccinazione, la scelta ideale è l'isola di Aruba, che per il momento è l'unica isola caraibica che non necessita di questa vaccinazione. Spero che questo video ti sia stato utile e se ti è piaciuto mettimi un like, iscriviti al mio canale e ti ricordo che se vuoi essere sempre aggiornato puoi seguirmi anche o sul mio profilo Facebook o su quello di Instagram cercando Iris Viaggi io ti saluto tanto, ciao!